Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Lupolini dell'Ufficio Stampa dello Stacco Sociale ed è un piacere darvi il benvenuto a questo incontro. Noi siamo qua per presentare il disco di Checco, come ormai saprete lo Stacco Sociale ha fatto un EP per ogni componente della band e ogni venerdì esce un nuovo album, quindi questa settimana parliamo di, di Checco appunto. Um, è un piacere tornare anche così digitalmente all'università per confermare quello che è l'impegno da sempre della band nel mondo reale, nell'avere a che fare con le cose che riguardano tutti, quindi è un po' questo l'intento e il senso del nostro incontro. Giusto le informazioni di servizio, eh, l'incontro sarà suddiviso in due parti, una prima moderata dal professor Bonini, associato in sociologia della comunicazione, e la seconda con le domande fatte da voi direttamente. Io ho già prevenuto alcune domande, sono già arrivate alcune domande, quindi partirò da lì, però poi appunto sarà possibile fare domande eh, direttamente ai ragazzi. L'ultima cosa che vi chiederei è di mutarvi e di lasciare il video acceso in modo da consentire lo svolgimento dell'incontro. Grazie mille, passo la parola al professor Bonini. Buongiorno a tutti, sono molto contento e eh, onorato di... Eh, in questo incontro e quello che faremo in questi 20 minuti è a nostra disposizione, sarà più uh, una, un percorso intorno alla, alla band e poi al, al disco di, um, di Checco e vorrei però, visto che siamo dentro uh, l'università e abbiamo di fronte studenti che non sono soltanto fan della, uh, di, dello stato sociale o ascoltatori, ma anche insomma soprattutto uh, giovani che attraversano un periodo particolare della loro vita, Um, no, provare a contestualizzare un po' il, uh, il, uh, il gruppo e la, la loro musica e, uh, e la musica che fate che avete fatto in questi dieci anni uh, dentro questo contesto. E ho veramente un paio di domande prima di arrivare a parlare di questo disco, di questa, di questa strana cosa del, del, del fare cinque dischi o, ognuno uh, individualmente. No? Un'iniziativa uh, di cui parleremo. Uh, tra poco, però un paio di domande prima di arrivare a parlare di quello, sul, sul percorso che avete fatto come, come band e eh, prima di tutto qual è stato il vostro rapporto con, eh, la, con la, una città come Bologna e con tutto il mondo universitario che eh, circola intorno a Bologna? Si può dire che lo stato sociale sono un prodotto della cultura universitaria eh, bolognese che nascono da un contesto... Uh, particolare che è abbastanza unico in Italia insieme sicuramente Bologna è più grande di Siena come città universitaria ma sono città universitarie dove gli studenti hanno un peso e hanno una loro cultura e caratterizzano molto la, la città Comincio io vuole, innanzitutto ciao a tutti sono Checco, ciao Tiziano e vabbè io per parlare proprio delle origini della band forse sono il meno indicato in quanto sono arrivato due due anni dopo, dalla vera nascita eh, del collettivo. Eh, la cosa mh, che sicuramente comunque ci accomuna, in quanto esseri umani, prima che membri di una band, è eh, il, il fatto di vivere la città... Sì, e i suoi eh, perché... <ride> Ciao Veronica. Ciao mia sorella, doveva sì. intervenire. Sì, ma, eh, grazie. Ehm, di vivere la città e i suoi spazi in un determinato modo. Ecco, per me il, la, la politica, l'attività politica eh, è sempre rimasta comunque eh, più o meno localizzata laddove eh, il, la, la vita universitaria, per quanto mi riguarda la vita da studente, ha sempre rappresentato uno dei primi esperimenti di comunità e del vivere in comunità, ecco, quindi la politica ha eh, sempre rappresentato quello di occuparmi degli spazi per vivere eh, insieme e per fare cultura e, mh, e vivere la socialità di base, quindi eh, occupare spazi per liberare idee, per liberare opportunità e per fare delle cose in generale. E con i ragazzi dopo... 2010, diciamo, quando abbiamo ricominciato a frequentarci dopo le scuole superiori e negli anni universitari, comunque il, il modo di vederci era quello di costruire opportunità attraverso gli spazi. Abbiamo aperto uno spazio studentesco, poi in primo luogo Alberto e Lodo, anzi due Alberti e Lodo, con uno spazio che si chiamava Il Panenca, che era un luogo dove appunto ci si ritrovava per, per fare assemblee e discutere di, di vita, di studenti e politica, e fare anche, eh, non so, il Cineforum, eh, abbiamo fatto spettacoli teatrali, abbiamo fatto dei concerti, mm, abbiamo fatto nascere un po' un, un movimento, insomma, che si è occupato della nostra, della nostra generazione e del nostro modo di vedere in quel momento la città e l'opportunità che ci dava, anche sotto forma di, di, di, di spazio e di tempo, da vivere insieme, ecco. Questo è un po' la base eh, dello stato sociale, cioè lo spendere tempo insieme per sopravvivere, no? E rinchiudersi in un'estate affosa, in una, in una, in una cantina, eh, in, una, in un gabbiotto che chiamavamo rifugio, con un po' di birra nel frigo per, per sconfiggere la noia e sconfiggere il caldo e sconfiggere anche forse il... Um, le poche opportunità che in quel momento eh, le istituzioni di Bologna ci davano. Non c'era molto da fare, se non negli spazi occupati, ecco. Eh, e, delle, e dalle realtà che stavano nascendo, appunto, eh, sembrava essere un po' l'unico modo per inserirsi all'interno del, del, del tessuto sociale della città. Voi se volete aggiungere sì. qualcos'altro a <ride> voi, ragazzi. No, aggiungo una. Ciao a tutti, intanto buongiorno. A tutte e tutti. Eh, no, Volevo specificare proprio che il, il nome stesso della band in realtà viene da un contesto universitario perché lo stato sociale era presente in una delle prime canzoni che abbiamo scritto ed era presente proprio perché io in quel momento stavo studiando per un esame di economia pubblica a sociologia, a scienze politiche a Bologna. E, e quindi eh, avevo sempre nella testa questa cosa dello stato sociale perché ce ne sono di diverso tipo a seconda di dove vivi e quindi lo stato sociale mi permeava il cervello ed è diventato il nome della band. Allo stesso modo molti dei primi testi eh, almeno per quanto mi riguarda la, la mia diciamo quelli che ho fornito io all'interno del collettivo venivano non solo dalle mie letture universitarie ma anche dai miei momenti di noia durante le lezioni universitarie e, cioè invece che seguire quello che diceva il prof io scrivevo in testi però poi finivano le parole del prof finivano esattamente dentro la canzone ad esempio in cromosomi il valutatore deve comunicare al valutato la valutazione è esattamente una frase che ha detto la professoressa di management e io ho scritto nel foglio, e poi è diventato un verso della canzone. Ma eh, che, se poi se facciamo una specie di analisi random: Uh, dei, dei testi, no, non soltanto dei testi, anche soltanto dei titoli delle vostre canzoni. Forse siete il gruppo contemporaneo che cita, che cita di più il, il novecento dei corpi intermedi e de, della sinistra eh, e dei grandi partiti di massa, non so, socialismo tropicale, eh, welfare pop, il movimento è fermo, eh, turisti della democrazia, che è una citazione ormai archeologica, perché si riferisce a una, a una frase che, che disse Silvio Berlusconi nel 2003, quindi stiamo parlando di quasi di vent'anni fa, uh, però c'è sempre una, un riferimento uh, più o meno leggero, cioè inserito in un contesto pop, alla, alla vostra connotazione politica. Eh, forse veramente non, non sono tanti i gruppi che oggi hanno così tanti riferimenti a partire dal titolo. Eh, siete più un gruppo del, del, del Novecento, so, non siete, so, ho letto che, non siete anti, che vi definite anti-nostalgici, però ehm, que, come lo, lo, lo, lo praticate e come lo definite questo, questa relazione costante, con, almeno con un vocabolario e una terminologia ben precisa? Cioè siete, com come siete di sinistra? Ciao eh, a tutti e a tutti guarda è, una, è un clash è un problema ed è, una, ed è una non risposta nel senso che comunque siamo centrifughe di noi stessi eh, siamo nati e cresciuti eh, con la cultura della televisione anche se molti poi dicevano io non la guardo mai ma alla fine tutti sapevano tutto e in cui insomma abbiamo imparato a dissacrare e a non vivere la santità di quasi niente insomma sia dal punto di vista politico perché comunque ci siamo formati in un'epoca in cui quello che ci dicevano che sembrava una figata eh, si era fermato al 1989 alla Bolognina e, così come poi eh, tutta una serie di accelerazioni dal punto di vista del, del prodotto culturale italiano in realtà ci hanno investito in pieno, ecco, noi siamo noi stessi secondo me figli della, del cambio di marcia sul digitale, eh, siamo arrivati eh, su, sulla scena durante 2010-2012 che era un po' il momento in cui sono emersi dal punto di vista della, del grande utilizzo i, i social network, e le prime piattaforme di distribuzione digitale forti, ce n'erano anche prima, erano diciamo così marginali eh, e non centrali. Da questo punto di vista siamo un, una band che ha a che fare in maniera molto stretta con, con l'idea di cultura pop, eh, non, non abbiamo paura di utilizzarla però comunque siamo gente che ha eh, delle fondamenta solide ecco, è, è difficile rubare a casa del ladro se non sei più bravo del ladro no? quindi a un certo momento ci siamo messi lì di buona lena e abbiamo provato a prendere le cose che ci piacevano e nel frattempo senza mai smettere di, di imparare a trattarle poi sull'essere di sinistra o meno ognuno ha un po' il, il suo trip e la sua, la sua visione e la sua corrente però, contrariamente a quello che succede nella, nella sinistra negli ultimi 30 anni, siamo correnti che non si sciolgono, anzi, che vanno, che vanno avanti compatte il più possibile. Beh, ecco, siete andati avanti compatti, ma avete, avete fatto cinque dischi eh, diversi, no? vi siete eh, temporaneamente eh, rico riconfigurati in, in questo modo. Qui eh, vorrei eh, chiedervi qualcosa, tu prima menzionavi eh, il cambiamento digitale, la trasformazione dell'industria musicale, eh, vi siete trovati un po' a cavallo di quell'epoca. Eh, è strano no? che eh, una band oggi faccia uscire cinque dischi, e In un momento storico in cui la musica si ascolta per canzoni eh, inserite in playlist che è svincolate da album, eh, l'ascolto vincolato a un album è quasi, sta quasi scomparendo perché forse molti, non, cioè, eh, quelli della mia generazione forse ancora a, ascoltano l'album ma i dati ci dicono che la maggioranza delle persone oggi sotto i 30 anni non ascolta album ma ascolta canzoni dentro playlist. Come mai avete fatto questo disco, con questo disco, questa idea, come, eh, come, come viene fuori questa idea dei cinque dischi e eh, in particolare eh, cosa eh, oggi parliamo del disco di Checco, eh, di cosa ha eh, di eh, diverso dagli altri? Uh, beh, sicuramente sì, il mercato discografico è cambiato radicalmente negli ultimi 15 anni, diciamo. Eh... Tuttavia, noi, noi, noi arriviamo da un mondo eh, in cui chi cantava e chi suonava eh, erano sostanzialmente band. Noi siamo affezionati a quel tipo di, eh, di estetica, di costruzione. Ecco. Eh, ci viene sempre un po' difficile eh, andare verso l'individualismo e il personalismo sfrenato, come adesso i, i, i social media vogliono sostanzialmente, dove in Instagram alla fine si, si concentra ad esempio molto di più eh, l'individuo piuttosto che la collettività, ecco. Questo esperimento eh, nasce eh, un po' da, da delle esigenze figlie del tempo, eh? perché anche noi siamo esseri umani e siamo calati nel contesto in cui si vive tutti, quindi eh, è evidente che eh, alcuni di noi mh, in qualche modo avevano la necessità di esplorare in maniera più più articolata eh, e senza il filtro del compromesso del collettivo, le, le poetiche e le estetiche mh, individua individuali e personali. Dall'altro lato, però, sull'altro piano, c'è sempre la voglia di comporre eh, un qualcosa che non sia la somma di tutti e cinque, ma qualcosa di più, di più grande e complesso. Ecco, Andare a dimostrare la complessità della... La complessità della convivenza e della collettività, eh, perché il collettivo non è solo eh, un, um, un gruppo di persone, una massa di persone che, che cooperano per uno scopo comune, ma è eh, un, un insieme di individui ben formati e ben chiari eh, che cooperano eh, a uno scopo che non è una semplice somma, ma è una cosa di è un qualcosa di più complesso. Ecco, l'idea stava proprio sul fatto di andare contro tendenza, eh, quindi al posto di, di giocare eh, un gioco in verticale, fatto sull'accumulo eh, e la, la canalizzazione di ascolti e di, e di click eh, fatta sulla eh, singolarità, ad esempio, di un, di, un, di un brano, di un singolo, andare a giocare sull'allargamento della base, andare a esplorare tutti gli angoli e tutta la superficie che, che il collettivo effettivamente ha questa cosa perché siamo abituati a parlare in questo linguaggio, non, non riusciamo eh, a chiudere la complessità di quello che siamo in un, in un singolo per l'estate, facciamo fatica. Eh, proprio ehm, E troviamo anche che il confronto il confronto dei numeri e tutte le metriche che si basano su quel tipo di crescita, eh, anzi di, di indice di crescita, siano un po' svilenti per il tipo di storia e di, e di umanità complessa che c'è dietro. Ecco, quindi eh, abbiamo forse un po', un po ingenuamente, sicur sicuramente c'è una, comp una componente di eh, in inconsapevolezza eh, i discografici dicono che abbiamo fatto un'operazione tipo kamikaze eh, però ci interessava riuscire a tirare fuori eh, questo tipo di racconto perché pensiamo alla fine che, eh, che nonostante tutto poi rimarrà la nostra storia e i nostri brani e non i numeri che abbiamo fatto su una piattaforma digitale eh, una multinazionale o che okay. è la storia che emerrà no? Ecco, è, è molto bella questa cosa che dici, ma è anche bella la differenziazione, la diversità che c'è tra, tra tutti e cinque i dischi. Io mi sono ascoltati, non sono né un critico musicale né una... Uh, un uh, un discografico, però uh, quando ho sentito il tuo disco, che come a me ricordava, forse per la mia età anagrafica e per quello che ho ascoltato, ascol ricordava molto di su dei suoni un po' anni 90, uh, anche se c'è un po' anche un po' di ritorno in questo momento, no? di questa moda di dei suoni uh, delle chitarre. Delle, della, della, Uh, di questo sono un po' sporco, c'era qualcosa di Offlag Pax, che forse perché c'è questa aura di Bologna, dire, di Emilianità del rock che subito si riconduce anche a loro, uh, e mi era piaciuto molto, però volevo sapere da te cosa c'è in questo disco, perché, perché l'hai fatto, cosa, uh, cosa hai scritto, come l'hai scritto, come è nato, non è facile mettersi, uh, passare dal progetto alla realizzazione, facciamo cinque dischi, ok, pronti via. Uh, ci avrete visto i vostri tempi, avrete avuto le vostre differenze? Sì, eh, allora, per quanto riguarda le sonorità, ci hai preso in pieno, nel senso che, che molto fa riferimento eh, al mio contesto culturale di partenza, che era un po' quello del rock anni 90, ecco, quindi... Eh, Molte derivazioni sonore arrivano da lì. Eh, per quanto riguarda le tematiche, io ci tengo sempre a dire che eh, il mio disco, come quello di tutti quanti, eh, è un disco dello stato sociale. In particolare credo che il mio sia quello più... Eh, imbastardito oserei dire, nel senso che dentro non c'è assolutamente solo Farina del mio sacco, ma anzi eh, il disco è stato costruito negli anni, perché non è eh, un disco di scrittura recente, anzi ci sono dei brani che addirittura hanno tre anni forse, e dei brani che ho scritto in collaborazione ad esempio con Alberto, poi eh, c'è un brano eh, che si chiama Perso che eh, arriva da un testo originale di Bebo, eh, vivere è un provino eh, che a me piaceva moltissimo, forse lui no, non lo so perché, ma non è mai stato realizzato prima di oggi, e gli ho chiesto, ho detto Lodo, ma è bellissimo questo brano, ma, ma lo posso fare, lo posso rendere mio, e così siamo andati avanti. Ecco, i testi, i testi che aprono e chiudono il disco, invece, quelli di Barca e Luce, eh, sono, sono lavori più recenti e più o meno risalgono al periodo di... Di, di chiusura forzata del lockdown, ecco, eh, quando ero più, più incline sostanzialmente a guardarmi l'ombelico e a capire che cosa stava succedendo eh, in, intorno a me e dentro di me. Eh, in generale la tematica, il filo conduttore che corre dal primo eh, al, al, al quinto brano è una sorta di, di insofferenza per la vita quotidiana, ma non inteso come, non so, la, la quotidianità contadina, ma la vita quotidiana in questo mondo accelerato, no? eh, dove tutto in qualche modo genera ansia, tutto genera aspettativa, c'è cioè un, una paura folle di, di, di rimanere fuori da, dal meccanismo del capitale, del mercato, c'è cioè anche lo stesso Instagram ti pone. Eh, come, come un, una, una sorta di oggetto di vendita o comunque come un agente all'interno all di un mercato delle personalità. Eh, C'è molta angoscia ad esempio nell'apparire, nel rimanere eh, insomma, sempre belli e in forma. Eh, io stesso ho detto che ho, a un certo punto ho avuto paura di, di, di invecchiare quando ho preso la decisione che sarei che sarei diventato un papà, ho detto adesso che cosa mai mi succederà, eh, ecco il, il filo conduttore è un po' quello, è un po' quel tipo di, di, di disagio, di scogliono che corre in, in queste vite dove sembra che si debba solo andare a lavorare e produrre e, e consumare e, e mai fermarsi perché altrimenti chissà che cosa succede, no? Invece, ad esempio, da quando è nata la bimba, eh, il brano si chiama Barca, ho, ho in qualche modo assaporato eh, il, primo, il primo indizio di salvataggio. È passata proprio una barca che mi ha tirato su, ha detto oh, adesso stai fermo, stai un attimo qua, rifletti eh, e pensa a quello che devi fare in relazione a quello che ti sta succedendo, cioè, Devi crescere un altro essere umano, non sei più il tuo centro dell'universo, no? Eh, e quindi il, ho cominciato a sentire l'esigenza in qualche modo di decrescere in maniera felice, cioè di, di levarmi dal, da una sorta di, di vita in, in costante turbinio, e di cominciare a guardare anche altri aspetti importanti della vita. E, e queste riflessioni poi, guarda caso, sono arrivate proprio nel momento in cui tutto si è fermato fuori. E uno, arrivando da una lunga corsa, con un grande fiatone, all'improvviso fermi, dici, beh, e adesso che cosa è successo? Adesso che cosa facciamo? Ecco, quindi forse la, la risposta non, non era nel, nel saper correre più forte degli altri, ma saper correre insieme agli altri ritmo tu insieme agli altri. Grazie, io uh, ho un'ultima domanda, ma me la tengo per, per più avanti, riguarda un po' tutti, tutti voi. Uh, forse possiamo passare in questa seconda parte del, del, dell'incontro, pass passare la palla agli studenti se hanno domande, ce ne sono 250 connessi, Nemmeno, ma non abbiamo mai questo pubblico in qualsiasi lezione online, ci vogliono di stato sociale per... Far esplodere le audience. Eh, quindi se ci sono domande, lascio la, la parola. Intanto sì, sono contento che lo share di Zoom sia incrementato di molto <ride> con, con la presenza dei ragazzi. Um, tornerò da lei, professore, per la chiusura. Allora io, in realtà, oggi le domande che sono già pervenute, e partirei da alcuni nominativi che ho già per rompere il ghiaccio perché sembra una certa timidezza. Quindi vi chiederei se è collegata Anna D'Angelo, in ordine saranno Anna D'Angelo, Giuseppe Castellucci, Marina Bastiani, Alice Fusai, Alessandra Infrate, Iafrate, perdonami, e poi passiamo all'apertura all totale. Quindi Anna, sei con noi, sei collegata? Ok, sì, ci sono, mi vedete? Buonasera a tutti, ciao. Allora, ciao. Eh, io volevo fare una domanda un po' più generale per vedere più o meno come avete vissuto voi questa pandemia, sia a livello di gruppo comunque musicale e sia a livello personale. Che cosa ha influito in voi, soprattutto anche il lancio di questi cinque dischi che, come avete già detto, e ha detto anche il professore, è una scelta assolutamente insolita. Quindi volevo sapere un po' come, come avete gestito anche voi la, la pandemia. Beh, ciao. ciao! Ciao ragazzi, che begli orecchini che hai, stai da Dio. Ma sono delle testine degli spazzolini gli spazzolini elettrici? No, ah, ok. Allora, no, ti volevo dire questa cosa. Io penso che non mi ricordo più cos'è la domanda. No, adesso non la ricordo. La pandemia, carota, come l'hai vissuta? <ride> Era una cosa facile d'altronde, scusate, sono un po' rincoglionito. Ecco cosa ha fatto la pandemia, mi ha rincoglionito. Puramente, sicuramente. Eh, allora, eh, io partirei prima da un, dal lato personale perché è più interessante e poi arriverei a quello della band. No, eh, sinceramente eh, il mio psicologo mi ha detto, eh, il mio psicologo dal quale sono andato un sacco di tempo, ma prima di andare in lockdown, cioè dopo non avevo più bisogno. Io sono stata una di quelle persone fortunate che è andato allo psicologo prima, perché poi, quando poi ho richiamato lo psicologo, gli ho detto guarda sei fortunatissimo perché adesso tipo sono… ho raggiunto un livello di clientela che non hai idea, non avrei mai più trovato il suo tempo. Quindi ero diciamo abbastanza rilassato e tranquillo durante la pandemia e in, in più… Uh, per fortuna, diciamo, non avendo nessun caso drastico e fastidioso in casa, ho potuto approfittare di fare cose che non avrei mai pensato di fare. Cioè, sono tornati i miei 16 anni. Io... Diciamo che le, le prime due settimane ho scritto, ho fatto, insomma, ho lavorato molto a questo EP. Però dopo, rega, gli stimoli, cioè, fine. Cioè, dopo un po', non è che, non so che ecco, come come se, se si è riuscito ad andare avanti durante la quarantena a scrivere, io un sacco di gente che ho chiamato, amici che suonano, musicisti, Non ho mica ha fatto niente di artistico. Ma come facevi a fare delle robe artistiche in quel momento in cui... Cos'è il futuro esattamente? Bah! Torneremo a suonare? Bah! Quindi due settimane ho scritto tutto quello che avevo già scritto precedentemente, l'ho chiuso e poi mi sono dedicato alla cura di me stesso. <ride> e, st e stai meglio? Mi vedi? Non trovi? Stai da dio! Stai da dio, sì, è sì. evidente. Merda, rega, vabbè, e, da, Dal punto di vista invece della band, la figata, è che non suonavamo insieme da una vita, abbiamo deciso, rega, cioè, facciamo qualsiasi cosa pur di uscire di qua, siamo andati a fare Prima e dopo, delle prove in cui abbiamo scritto e messo diciamo giù un po' di canzoni. che non andranno nelle P, non ci sono, sono nuove perché noi siamo prolifici. Noi lavoriamo per voi, ragazzi ragazze. E quindi questa è la mia esperienza. Sto da ad Dio, <ride> però ti prego. Adesso abbassa quella pistola. <ride> okay. ok, vabbè, direi che tutto questo esame. Piuttosto esauriente, Carrot, quindi passerei a Giuseppe Castellucci. Scusate, rega, potevo fare più in fretta. No, e... oh, no, invece è stato un bellissimo intervento, assolutamente. Grazie, Lorenz. Non era facile riassumere un anno in così poco tempo, Carrot, comunque sei stato bravo. Potrei riassumerlo anche così, guarda. <ride> non lo vedo bene, però sono contento che tu lo stia facendo. Giuseppe, se sei con noi, salva c'è questo impasto. Sì. Grazie. Ciao, eh, innanzitutto, piccolo inciso, lodo, complimenti per il film, l'ho visto, è un bel film, complimenti. Eh, Grazie la domanda, molto. la domanda è più per tutti e cinque, eh, riguarda ovviamente Sanremo. Eh, voi siete, qualche anno fa siete andati a Sanremo e avete quasi sbancato, perché comunque la canzone è andata avanti anche per molto. E quindi io volevo chiedervi, se andare a Sanremo... E poi anche tornarci, è stato un sogno che si avvera? Oppure è una di quelle tante esperienze eccitanti, o, so, o solo una tappa della vita di un cantante o di una band? È un incubo! <ride> <ride> Ma eh, t -t -tornar, tornare a Sanremo? Ma Sanremo è una di quelle cose tipo il morbillo, la rosolia, eh, no? Cioè, tu l'hai fatto e, e, e, e basta, no? E nel nostro caso l'abbiamo fatto trionfalmente. Quindi avremmo dovuto fermarci lì come, come dei novelli platini. Ma, ma ci siamo accorti di una cosa: che da Sanremo in avanti, un po' anche per colpa di scelte mie, che sono scelte che mi hanno anche reso felice, ma hanno un, un loro peso diciamo, la percezione della band era, era molto sbilanciata sulla mia figura, molto più rispetto alla realtà delle cose. Semplicemente la cosa era spiacevole perché non è la verità, tutto qua. E quindi, forse ci siamo detti, siccome, si, siccome hanno piacere che torniamo, magari ci torniamo in un'altra veste, con Io che non canto, e raccontando sempre un passettino alla volta che siamo cinque, non, non uno più quattro. Va bene, ehm, Perfetto, quindi... quindi spoiler ce ne saranno altri tre di Sanremo, bisogna farne uno a testa in modo democratico. Eh, Marina, ma sei con noi? Sì, ciao. Buonasera. Ciao. E, ciao. E la mia domanda è un po' più specifica ed è relativa a una canzone che per me significa molto e che mi ha sempre fatto molto emozionare, Linea 30. È una canzone che è dedicata alla strage di Bologna. Come, insomma, sapete no? E um, volevo chiedervi a tutti cosa ha significato per voi da bolognesi la strage alla stazione di Bologna? Inizio io. E, sì. um, ma uh, sai cosa significa? Uh, significa principalmente un racconto perché siamo tutti nati dopo e già questo comunque ha a che fare con uh, la trasmissione della memoria. E, e poi è cioè, come dire, un, un avvenimento fatale all'interno della vita di una, di una comunità e di, un, di una città. C'è un prima e c'è un dopo, no? evidentemente. E, e questo vuol dire tantissime cose, vuol dire soprattutto capire come mai si è, si è dovuti arrivare ad un prima e ad un dopo. Poteva andare tutto tranquillamente in maniera più lineare e invece ne abbiamo dovuti ammazzare un'ottantina perché? perché non lo sappiamo ancora di preciso sarebbe bello un giorno scoprirlo e quindi il, il valore estrinseco della, della strage di Bologna è per il momento dal punto di vista pratico è la, la ricerca di una verità eh, il valore invece personale che ognuno gli dà eh, ovviamente dipende da, da come sei fatto e da cosa ci vuoi guardare dentro, per me è uno dei tanti motivi per cui vale la pena pensare che le cose siano migliorabili e aggiustabili. Cioè quella è la, la banalità del male più vicina a me che, che potessi vedere o vivere, no? e, escludendo le stragi del Mediterraneo che tutti i giorni, o più, fortunatamente non tutti i giorni, ma insomma che in maniera più recente ci accompagnano o quello che sta succedendo non, non più al di là de, del Friuli Venezia Giulia. Quindi eh, bisogna sempre stare un po' attenti, sono dei moniti ecco, per quello che mi riguarda. La, la strage di Bologna è un monito, se non puoi essere sicuro a casa tua probabilmente eh, il nemico non è uno che arriva dall'Africa, dal Sud America, dall'Asia, dal Nord Europa o dalla Banca Centrale Europea. Potrebbe arrivare anche dalle tue stesse istituzioni, questo ovviamente è una cosa che mette in crisi il, il, il modello di vita. Però è anche un modo per ricordarti che bisogna fare sempre un po' meglio e non incattivirsi. Ma guarda, ehm, nella seconda metà del Novecento ci sono stati due, due anni, due momenti eh, in Occidente nei quali si è pensato che un mondo diverso fosse possibile con una certa chiarezza. Gli anni sono il 68, che conoscono tutti e che è una cosa che ha a che fare... Eh, con, con, con altre città del mondo e, e il 77, che non tutti sanno che, ma è stato un anno fondamentale per la città di Bologna, che in quel momento era la vera capitale mondiale eh, dell'arte, della musica, della controcultura, di una certa politica al di fuori dei, dei partiti e di un certo sentimento, se così vuoi, rivoluzionario. E, e quella generazione, io, mia mamma del 57, quindi aveva proprio 20 anni, nel 77, quella generazione era convinta che, che avrebbero cambiato il mondo. E, e questa cosa non era possibile, non era possibile perché le pressioni all'interno del mondo diviso in due blocchi erano, erano molto forti, l'Italia era un paese strategicamente fondamentale da una parte perché era l'ultimo paese grande dell'Occidente prima di andare a guardare a Est e dall'altra perché aveva il partito comunista che niente a che fare col movimento del 77 se non come antagonista ma aveva il partito comunista più, più grande d'Europa e, e, e non si poteva eh, in, all'interno di queste dinamiche che poi sono complicatissime ed è una storia affascinante nella sua violenza non si poteva in qualche maniera fare in, mo in modo che la, una, una qualche rivoluzione avvenisse in Italia, fosse essa una rivoluzione data da movimento, fosse essa una, un, semplicemente un partito comunista al governo. E, e quello è stato il momento in cui si è rotta la possibilità di vivere in un mondo diverso e noi che siamo nati a metà degli anni Ottanta siamo cresciuti con l'idea precisa che il posto dove siamo nati sarà il posto dove moriremo. Il sistema dato è quello che ci accompagnerà per tutta la vita. Fino al 1980 a Bologna questa cosa non era così. E quando uh, si parla di uh, dittature sanguinarie, nel mondo ce ne sono tante, che impongono il loro potere con cose macro evidenti. Con, con esempi macroevidenti di, di violenza, di prigionia, di repressione, eccetera, eccetera. È tutto, è tutto vero, è tutto vero. Però noi dobbiamo ricordarci che qui, nell'Occidente del progresso, del libero mercato, della ricchezza portata di tutti, soprattutto se sei ricco prima, eccetera, eccetera, eccetera, esistono queste cose e non sono dichiarate, ma, ma poi a un certo punto, quando le tensioni sociali sono espresse, a tal punto da far vacillare il sistema dato, poi, poi esplode una stazione muoiono 84 persone. E questa è una cosa che secondo me ci dobbiamo ricordare. Io passerei ad Alice. Prima volevo fare un'informazione un di servizio. Noi dopo, abbiamo ancora due domande di Alice Fusai e di Alessandra Iafrate e poi aprirei alle domande di tutti. Se volete scriverle nella chat, poi vi chiederemo di leggerle. Chiaramente abbiamo un'estrizione di tempo, abbiamo un'ora, quindi insomma proveremo a essere rapidi nel fare domande e nel rispondere per riuscire a rispondere a più domande possibili. Quindi ehm, Alice Fusai, stai presente? Sì, eccomi. E ciao a tutti, ciao ragazzi. Io volevo fare una domanda collegata un po' alla nostra situazione attuale. Avete ribadito anche in questo incontro l'importanza degli spazi e soprattutto del vivere gli spazi, no? E pensavo al fatto che adesso sta avendo un po' più di risonanza grazie per esempio alla campagna dell'ultimo concerto, ovvero del fatto che è praticamente un anno che tutte le sale concerto sono vuote. E questo ovviamente intacca sia la vita dei musicisti ma anche di uh, figure secondarie che molto spesso neanche... Magari si sa uh, che lavorano. E vi volevo chiedere appunto in quanto musicisti, anche con una certa risonanza, secondo voi c'è un modo per poter cambiare questa situazione oppure pensate che sia una cosa che debba essere relegata a altre sfere? diciamo? Guarda, ti, ti rispondo il più rapidamente possibile, visto che è un anno che tra una cosa e quell'altra me, me ne occupo in prima persona anche. Eh, si è svelato il, il grande segreto che ci vuole una gran pazienza nel parlare con le istituzioni. Questo è un problema, è una voragine normativa. Eh, che si può risolvere solo all'interno di un processo istituzionale eh, siamo abituati a vedere le istituzioni, e i processi istituzionali come una volta ogni tanto essere chiamati alle elezioni grazie di vederci poi eh, diventa opinionismo da televisione eh, in questo caso eh, purtroppo e per fortuna anche eh, ci insegna che questo, questo mondo dello spettacolo, che è un mondo del lavoro e dei mestieri eh, ha bisogno di una rappresentanza sindacale o parasindacale che si deve relazionare con le istituzioni, quindi non possiamo semplicemente fare un gesto di rottura, ha fatto un flash mob, detto urlato molto forte abbiamo ottenuto qualcosa. Generalmente la democrazia non funziona così nel 2020, proprio meno che mai. Eh, la verità è che è una battaglia politica. Eh, ed è una battaglia politica con tutti annessi e connessi, che vuol dire riconoscere delle subalternità, riconoscere delle disparità, riconoscere il fatto che comunque, qualsiasi tipo di lotta, almeno per quello che mi riguarda, non può essere eh, espressa se non attraverso alcune chiavi di lettura, che sia una chiave di lettura di eh, lotta di classe e riconoscimento appunto dei privilegi di alcuni davanti alla, alla mancanza di diritti di altri. Va, va, va preso per quello che è, cioè in un'inestricabile complessità eh, e si potrà tornare alla normalità nel momento in cui eh, solo quando solo le istituzioni eh, cederanno eh, o, o decideranno che è di nuovo possibile programmare il futuro. Eh, io sono un, un fanatico delle, delle piazze eh, ma non sono un fan dell'urlare dell senza un supporto ideologico, cioè le, lo spontaneismo non ideologico produce mostri e, e, il, eh, e il mondo dello spettacolo se ne deve ben guardare da questa, da questa cosa che comunque è succosa, no? sarebbe bellissimo strapparsi le vesti, urlare come dei matti e fare Barbara D'Urso dall'occasione. Non è, non è possibile farlo, c'è in ballo troppo per, per perdere la faccia e, e l'unico modo è pazientare, vedere come va fuori, perché là fuori è una catastrofe e comunque bisogna eh, relazionarci come tale. Perciò quello che posso dire io è che mi auguro che il mondo dello spettacolo da qui a pochi mesi possa riprendere compatto e unito e non essere più guardato come, come poi viene guardato non solo questo mondo, cioè lavoratori non indispensabili, lavoratori piccoli, non rappresentati, fagocitati da un sistema che ha interesse solo nel, nelle grandi economie. Benissimo, chiuderei con l'ultima domanda che era già, già arrivata, con Alessandra Iaffrate. Forse Ciao ho sfruttato quattro volte il cognome, perdonami. Niente, io volevo chiedere una cosa. Nel brano sono, sono libero si parla di come l'unica grande crisi è stare al mondo e penso che bene o male oggi ce ne rendiamo tutti conto, ma per voi com'è possibile superare questa crisi? Facendo lo stato sociale. Allora. L abbiamo chiuso così? Non abbiamo un'altra... No, no. una... Cioè è, una, è paradigmatico, nel senso l'unica crisi è stare al mondo, è un momento di grave solitudine che non avrei mai voluto scrivere nella mia vita, l'unica soluzione è stare insieme, per me. Così già, così già mi è piaciuto, così era già più bello. È un discorso di filosofia da qualche decennio di vita, io credo. Se vogliessi semplificare, io lo direi così, però ovviamente siamo in cinque, insomma, è una domanda che ha a che fare col senso della vita, quindi parlo per me. Ma eh, sì, vabbè, eh, io amo anche eh, immaginare un po' i, mo i, i modi in cui la gente, eh, insomma, sopravvive e cerca di, di, di riuscire a ritagliarsi un posto nel mondo, no? Eh, a me sembra sempre più evidente che eh, tutti in questo momento vogliono fare tutto, tutti vogliono essere tutto, eh, si può proprio tranquillamente fare, però eh, cioè, eh, ci dovrebbe essere una, una certa capacità di riconoscersi e riconoscere anche il, il tipo di relazione che hai tu con il mondo, cioè chi vuoi essere, cosa sei portato a fare, cosa vuoi fare. Eh, e questo tipo di consapevolezza è una, è una consapevolezza che arriva, arriva solo sbagliando e fallendo più e più volte e come una scultura, insomma, alla fine sottrai e rimane alla fine quello che per te è indispensabile. Ecco. Eh, la capacità di, di, di, di stare al mondo è e anche, è anche capire come... Come occupare il tuo spazio in maniera intelligente, senza andare a occupare spazi degli altri o semplicemente andarti a prendere cose che eh, per diritto del cosmo non, non, non, non ti appartengono, forse? No? È, un modo, è, un, è un modo di riconoscersi, è un modo di riconoscere la gente che c'è intorno. Eh, è l'unico modo di sconfiggere, appunto, come diceva Bebo. È stare insieme, è parlare con gli altri, e trovare delle relazioni con gli altri, modi di essere utili e di costruire eh, anche le vite degli altri insieme alla tua. Oh, così, così mi sembra completa. Passerei alle, alle tre domande che Ma, sono eh, arrivate... eh, ah, scusa, Lodo. No, no, no, mi è venuta in mente una cosa, perché... Avete detto crisi, a me è arrivato un formicolio fortissimo al piede. <ride> e adesso sta passando, quindi state tranquilli. Però eh, qu questa cosa rivela la necessità di, di ascoltarsi. Io credo che uno dei temi critici sia eh, pensare nella vita che il corpo e la mente, o, o se sei molto religioso, l'anima, siano cose separate. Quindi quando sei in un posto fisicamente ci devi stare anche con la testa, quando sei in un posto con la testa ci devi stare anche fisicamente. L'idea che ci siano alcune pulsioni che siano sbagliate e punibili perché solo fisiche, alcune pulsioni elette eh, e mirabolanti perché solo intellettuali, è un'idea che spacca metà le persone. E, e molto spesso si finisce per accettare delle vite in cui non ci si trova, o con la testa o col corpo. Si fa un lavoro eh, che ti obbliga a, a, a viaggiare con la mente altrove o, oppure, oppure, oppure scegli delle cose che però, che però non parlano i tuoi sensi. Ecco, riuscire a tenere la testa e il corpo legati e ricordarsi che sono una cosa sola, l'uno l'espressione dell'altro, un po' salva la vita. Che meraviglia Lodo. Che eh, ma... Non, non, non ti aspettavi così, così, maestro Zen all'improvviso? Vero. Vero proprio, sei cambiato. <ride> sei cambiato. Ci, ci sono arrivate quattro domande nella chat e io chiuderei con queste quattro per poi tornare al professore. Um, purtroppo non ho i cognomi in chat, mi è uscito fuori un Pro, un Martina, un Clara Civitelli e Guendalina Guidarelli, quindi voi sapete siete chiederei a Pro di, di partire con una domanda su Rino Gaetano e una seconda su sulla pandemia e l'arte, quindi identificati pro. Non gli funziona il microfono, scrive. Ah, non gli funziona il microfono, allora ve lo scusate. Quale ruolo ha giocato, qualora l'avesse giocato, il mondo politico-musicale di Rino Gaetano? Beh, un ruolo abbastanza importante. Diciamo che è stato fin da subito uno dei primi riferimenti nella nostra nella nostra scrittura nel nostro modo di approcciarci alla musica nella, me lo ricordo perché nel myspace eh, dello stato sociale del 2009 tra le influenze c'era scritto rino gaetano e Daft Punk. diciamo che in mezzo a queste due cose c'era quello che volevamo fare all'inizio e quindi sì, rino è stato un, un faro diciamo così mh, perché il, il tipo di approccio che aveva alle parole, alla musica e l'attitudine che aveva nei confronti del, dello spettacolo e del, delle canzoni è una cosa che abbiamo cercato di fare nostra, poi ovviamente non ci siamo riusciti, però eh, insomma ci, ci cerca di seguire degli esempi grandi, poi se non ce la fai comunque almeno ci hai provato. Passerei alla domanda di Martina sulla piazza di città, il film di Paolo Santamaria. Martina, tu sei presente con un microfono funzionante? Allora, sì, ci sono? Mi sentite? Ah, sì, sì. Ah, ok. E quindi, come dicevo, la piazza è della mia città... Sì, sotto interrogatorio. <ride> sì, effettivamente. <ride> la piazza della mia città è l'ultimo film che ho visto al cinema, prima che li chiudessero. Ehm, io l'ho letto in modo tale che voi eravate la colonna sonora di questo racconto, invece, come è stato presentato, l'ho visto più come se voi foste i, i protagonisti. Non so, questa, questa cosa riuscite a spiegarmela e... Com'è stato poi vederlo? Ve lo aspettavate così? Io non l'ho mai visto. <ride> Davvero mi vergogno, non voglio vedere che cosa faccio io. Okay. Dipende quello che mi dicono i sì, L'hai visto più di tutti, l'hai visto, l'hai guardato, riguardato. No. riguardato. Giuro, no, mi vergogno troppo, troppo. Non mi riguardo. Anche Paddy Jones si vergognava di riguardarsi, quindi ho preso questa cosa da lei. Ora Sei andato a giocarti tutto al casino come Paddy Jones. Esatto. <ride> Comunque no. la, la verità è che noi in generale non ce l'aspettavamo, cioè nel senso, nel senso, a noi ha fatto strano che l'abbiano fatto questo film eh, di, di base, n no? Veramente cioè, una cosa così encomiastica nei tuoi confronti succede solo quando sei già morto e quindi quindi ci ha, ha, ha, ha un po' sorpreso. Ehm, sì. E, e, e, ovviamente l'operazione che fa è, è metterci, metterci all'interno di una storia molto più grande di noi, però noi non siamo le persone giuste per sapere se ce lo meritiamo. Ok, ehm, passerei a Guendalina se sei collegata e microfonata. Sì, ci sono. Prego. Sentite, eh? Ok, ciao. Ciao, volevo chiedere, durante il secondo lockdown sono state fatte diverse differenzazioni, no? tra chi potesse rimanere aperta al pubblico, chi no, e anche nel mondo della musica alla fine è stato così, cioè se in estate per esempio erano aperte le discoteche, adesso si sta organizzando Sanremo 2021, che cosa ne pensate voi di queste enormi differenze che ci sono state? Beh, sono due cose molto diverse la riapertura delle discoteche e i live dell'estate scorsa rispetto a questo momento qua quindi non sono assolutamente paragonabili parlandoti eh, del, della questione Sanremo 2021 cosa ne pensiamo se là che ci dobbiamo andare eh, sarebbe bello che diventasse un'occasione per eh, tutto il mondo dello spettacolo dal lato produzione dal lato artisti dal lato di tutti tutto il mondo dello spettacolo universale come un grande laboratorio che dimostrasse che sì, è possibile fare i tamponi prima, sì, è possibile scrivere dei protocolli sanitari per mettere in piedi una grande macchina produttiva della cultura italiana, e invece no. E quindi, <ride> come al solito, si magnifica l'idea che questa è una cosa obbistica e quando non è obbistica va bene se hai un capitale da investire all'interno di, di una produzione gigantesca, creando delle differenze, facendo il gioco contrario al, al favore del, dei lavoratori, cioè riuscire a dare un'idea di compattezza, un'idea di, di futuribilità, eh, a un'idea in generale di, di rinnovamento anche del, del mondo lavorativo. Eh, va bene, cioè, pu, pu, va bene così, nel senso che, come dicevo prima, insomma bisogna stare dentro il processo e con eh, l'occhio vigile sulle istituzioni, eh, se fanno Sanremo senza pubblico e i teatri rimangono chiusi, cos'è successo? Abbiamo fatto tanto rumore per niente, non è cambiato nulla. Sarebbe stata una presa in giro mettere dentro 400 persone e due settimane dopo o un mese dopo continuare a vedere i teatri chiusi, quello sì, si sarebbe fatto molto strano. Quindi è un, è un pareggio in cui perdono tutti, un, cl un classico pareggio all'italiana. Comunque eh. il sistema si, si autodifende, no? eh, perché questa è una è, domanda è molto interessante perché rivela un, una questione che eh, noi in questo momento siamo, siamo molto... Eh, vedi? Scomodiamola questa parola, capitalismo. Il capitalismo ha questa capacità incredibile di venderti tutto, eh, la, la, come dire, i suoi prodotti e la sua indignazione, eh, il, la, la sua presenza costante nella tua vita e la tua voglia di lamentarti de, de, del capitalismo stesso, facendo vincere sempre i, i più ricchi. Quindi eh, una cosa che succede in questo periodo storico è che noi siamo molto, molto attenti a un sacco di, di, di discriminazioni, la discriminazione di razza, di sesso, di orientamento sessuale, eccetera, eccetera, e sono tutte discriminazioni che esistono nel mondo. Ma non si parla mai di eh, una discriminazione più eh, evidente, che però viene rimossa, cioè quella di classe, cioè che ci sono quelli che hanno più soldi e quelli che hanno meno soldi, e quelli che hanno più soldi, spostano più soldi, hanno più grossi interessi economici in qualche maniera non chiudono e quelli che hanno meno soldi chiudono. <ride> Questa è una discriminazione da ricordarsi. Grazie mille. Io purtroppo devo chiudere la domanda del pubblico, chiuderei con un'ultima domanda di um, Rita Maria D'Agostino, che è su Combat Pop mi sembrava un buon, un buon punto di chiusura per poi tornare al professore. Rita, sei con noi? Sei su Radio Sad? State a distanza? Eccoti. ci sono, mi sentite? Sì. Eh, sì. niente, ho visto, ho sempre seguito e mi chiedevo come com mai, come è nato appunto il titolo di, di Combat Pop, se è nato, diciamo, direttamente per partecipare al Festival di Sanremo, oppure se è nato da qualche esigenza, diciamo, in particolare, non so. Eh, guarda, il, il titolo no, non è nato per, per Sanremo e non è nato a posteriori, anzi è, è nato prima il titolo della canzone in questo caso, eh, perché le, le, prime, le prime parole che ho scritto di quella canzone sono state il titolo. Ho detto adesso voglio costruire qualcosa che metta insieme l'attitudine eh, pop e quindi popolare e quindi un'ambizione di arrivare a più persone possibili con un'attitudine di lotta, di conflitto, quindi combat, eh, mettere insieme una, un tentativo di approfondire i ragionamenti e approfondire le, le dinamiche di conflitto, eh, anche sociale, di cui, parlando, di cui stavamo parlando prima, attraverso qualcosa di, di popolare che arriva a tante persone. Quindi una, Diciamo così, un interrogativo che il mondo della cultura si pone da quando esiste, probabilmente e che si, non è che si risolve, ma si riduce in una uh, contrapposizione, no? in un qualcosa che pare essere contraddittorio. Uh, L'attitudine uh, inclusiva e popolare, con, una, con uh, allo stesso tempo, la logica del conflitto. Uh, quindi era una, una cosa ambiziosa che nasce da quella parola lì. E poi dopo il testo è, è venuto in seguito, la canzone è venuto in seguito e ovviamente ha fatto tutt'altro rispetto a, alle intenzioni originali. Benissimo. Io tornerei al professor Bonini per chiudere l'incontro. Volevo solo cogliere la palla al balzo per ringraziare, intanto, chiuderete voi l'incontro, ma volevo ringraziare anche a nome nostro Università di Siena per la disponibilità e per insomma, la anche il coraggio di mettere in campo cose nuove in un periodo complesso per la didattica. Insomma, siamo felici di, di essere qua. Professore, ehm, passo a lei la palla per chiudere. Alla, al volo, in realtà la domanda che, eh, che avevo prima eh, è poi stata chiesta più volte dagli studenti era a che aveva a che fare un po' con il lavoro culturale ai tempi della pandemia. Uh, ma per rimanere su questo tema, se, visto che avete insistito molto sulle questioni di politica, di conflitto, uh, di uh, differenti diseguaglianze sociali che in qualche modo si uh, rientrano sempre nei vostri discorsi, se foste nominati uh, dal nuovo governo domani consulenti del ministro, del prossimo ministro per la cultura, uh, del ministro della cultura, cosa fareste? Cinque provvedimenti, cinque idee che vorreste vedere per uscire fuori da questa crisi? Avete parlato di stato sociale, non so, stato sociale per gli artisti come in Francia? O, cioè, avete idea di cosa si potrebbe fare per dare un consiglio al prossimo ministro della cultura? Beh, intanto spererei che non ci chiamassero a fare questa cosa perché mi metterei le mani nei capelli subito e scapperei urlando. E, però sì, hai, hai, citato, hai citato la Francia e, che non è il modello più uh, migliore in assoluto, ma è comunque meglio rispetto a qua. E in realtà la, la cosa che, che proverei a fare come Ministro della Cultura è uh, assicurare a tutti gli artisti la possibilità di vivere dignitosamente a prescindere dal loro successo commerciale, quindi fornire un reddito, un reddito che è uh, di base incondizionato. Questo succede per gli artisti, ma succede anche per... Uh, per chi non riesce a trovare il lavoro che vuole fare. Quindi è più una cosa che ha a che fare con, i, con il welfare che con la cultura, però risol risolve il problema anche della cultura. Io invece, è eh, un, un percorso che vorrei che questo paese intraprendesse, eh, come dire, entrando un attimo più su, sul pragmatico rispetto al mio solito, Sogno che dentro al Ministero per Beni, Arte, Cultura e Turismo eh, si crei un dipartimento di eh, musica e cultura eh, contemporanea e popolare che manca, perché noi eh, ci relazioniamo con le stesse persone che curano, non bueno, so, Rapaci o il Colosseo, siamo proprio due, due entità diverse, due lavoratori diversi, eh, due economie diverse, insomma, e, e fa scappare da ridere che non, eh, non esista un dipartimento che si occupi appunto di cultura e arte popolare contemporanea nel 2021 perché non è, cioè, è un settore produttivo come gli altri no? Eh, eh, cioè, dignitosamente come gli altri con delle peculiarità che non ha nessun altro la cultura quindi eh, sarebbe proprio il caso di, eh, di avere qualcuno che responsabilmente si facesse carico di queste decine di migliaia di lavoratori e, e quindi sì, io come se potessi sognare, sognerei una cosa del genere, insomma, una cosa veramente molto poco romantica, mi rendo conto, è tipo portare fuori la fidanzata al Burger King per la prima volta quando ci esci, però eh, poi insomma se hai dei contenuti va bene anche il Burger King. Grazie, Vabbè, mi sembrano tutte... Eh, cose non, non così idealistiche e, e molto concrete e molto condivisibili se non ci sono altre domande al volo, questioni lo chiudiamo qua questo incontro e eh, ringrazio molto eh, l'università, eh, lo stato sociale il loro staff eccetera e gli studenti che hanno partecipato io ho soltanto fatto da eh, moderatore un po' così eh, stimolatore del dibattito eh, grazie a tutti non so se è previsto che chiuda qualcun altro se ci salutiamo no. qua grazie a stati... ringrazio... noi ringraziamo lei professore e insomma eravamo stati a Siena l'ultima volta il 18 in piazza del campo ricordavamo prima e questo è un modo per tornarci sperando che presto torni a suonare in contesti con quello là di fine tour qualche anno fa quindi niente grazie ancora a lei professore e buona giornata a tutti ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao. ciao ciao ciao. Ciao, parte del server. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. ciao come, come.